Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortu che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi Fortnite perché dobbiamo provare assieme i nuovi spararagnatele che hanno aggiunto. Vi faccio vedere anche velocemente tutte le posizioni in cui è possibile trovarli, vi ricordo però prima di lasciare un like e di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, altrimenti perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Siamo qui nella schermata di Fortnite, ah tra l'altro prima vi ricordo sempre di inserire solo e solamente ragazzi all'interno della dem shop il codice erotori fortu. Così come vedete a schermo accettate. E così ragazzi ogni volta che farete acquisto, ma arriverà una piccola percentuale Grazie mille E poi se lo mettete Diventate pure più fighi Parola di Fortus Gamer Allora ragazzoli Quindi per trovare Le nostre carissime ragnatele dovremo andare nella zona Del Daily Bugle Proprio qui Infatti Ci sono tipo le ragnatele mm. Attaccate con gli zain Cioè attaccate con le ragnatele Agli zainetti Cioè vi faccio vedere Ecco Prima cosa prendiamo un'arma In pratica Le nostre No stai calmo I nostri spara ragnatele Sono attaccati proprio così Con delle ragnatele quindi degli zainetti Noi li andiamo a prendere Ci danno anche delle cure oh. Di solito io trovo un medikit, stavolta mi ha dato delle pozze piccole, Beh, ovviamente sono cure casuali. E niente, tra l'altro strano che non ci sia quasi nessuno, al daily bugle, cosa sta accadendo alla mia visuale? Anche qui ce n'è per esempio un altro, vedete? Sono tutti carini così, te escono. Bono questo fucile a pompa, cioè buono. Sì, simpatico, buono è un parolone. Uh, c'è qualcun altro che ha trovato le ragnatele, si sta muovendo tutto carino. Ma c'è sta proprio in testa, simpatica come cosa no? Un altro anche qui. Fra, tu sei un pazzo Ma che... Cioè, questo tizio mi è entrato così di prepotenza se... Sei impazzito, fra Un assassino, sto Cristiano Comunque, raga, cavolate a parte il sistema di... Um... Di swing delle ragnatele è fatto molto molto bene Qualcuno se ne potrebbe lamentare ma personalmente credo che sia veramente egregio E vi spiego anche perché eh Allora partiamo dal presupposto che ragazzi non stiamo giocando a Spider-Man, Miles Morales, Spider-Man per PS5 Stiamo giocando a Fortnite ok? E quindi non è un gioco fatto ovviamente per avere di base una meccanica come questa Bella per il bot il fatto che sia già adattata così bene e che non baghi il gioco Già è tantissima roba Ver Veramente è da apprezzare So che mi pare che sia stata fatta una patch perché qualche problema l'ha avuto Ma il fatto che ora funzioni e sia tutto ok Già è tanta roba Tra l'altro c'ho un attimo i giovanili qui che mi stanno dando fastidio Attenzione c'è un tizio sulla sinistra Sì Ok a posto Oh ma quei, i nomi ma stanno a qui, ma siete pazzi? Mamma mia Comunque vi dicevo Tra l'altro poi è anche un sistema comunque che secondo me funziona molto bene Perché è soddisfacente E poi si adatta a diverse situazioni per esempio Vi faccio vedere no Guardate per esempio qui Io se mi tiro in pratica slitto sul pavimento per un piccolo tratto Cioè non è che se bugga e tipo ti vuole far swingare No ti, ti fa proprio, ti fa proprio scivolare a terra Vedete che figata? È molto molto carino come sistema Poi se lo sai gestire bene Non ti blocchi neanche negli oggetti Negli alberi Secondo me è approvato totalmente Inoltre parede lo stile di gioco Molto più dinamico C'è gente che sta a spara di fronte eh? Altre non ho tantissimi materiali Quindi cerchiamo di farne un attimo Un uso intelligente Sì sì sono proprio a sparare di brutto eh, Sta quello oltre il lago Ci provo wow, dai. Ok a posto andata Si gode Sinceramente ho paura a buttarmi in acqua perché potrei tranquillamente fare la stessa fine che ho fatto fare a sto tizio. Proprio la stessa, cioè Tra l'altro il fatto che non ti fai danno, per esempio, questa è una gran cosa Perché se avessero messo il danno Ogni volta che si cadeva male sarebbe stato veramente un casino Sarebbe stato un oggetto quasi inutilizzabile Voi ho detto ragazzi, secondo me hanno creato una cosa figa Cioè assolutamente approvata come meccanica Tra l'altro già ho visto ragazzi che in endgame poi a un certo punto non si capisce niente Perché la gente comincia a swingare Diventa veramente Spider-Man to the Multiverse Proprio easy Guardate come se lo slitta tutto oh, Mamma mia che bello Io farei un video solo di io che swingo su Fortnite Come la gente fa i video su TikTok di... Un uh... uh, tizio non mi l'ha ancora sentito mm. Proviamo a far così Provo, eh Non so se mi conviene come cosa Uh, colpito Mi che mi è convenuto Mamma mia quanto godo Ti prego, fammi entrare dentro Mamma mia, fra Scusami <ride> Ok, non era forte però, eh Che si è fatto veramente Clappate brutto Attenzione cosa ho lasciato Ho lasciato qualcosa Le pozze piccole, sì Ok Posso siamo vivi Incredible Salve buonasera ragazzi Arriva il vostro Fortnite gamer di quartiere <ride> Uh attenzione qualcun altro con le ragnatele Non è una bella notizia il fatto che io non sappia dove cavolo mi stia addosso questo tizio Dai ti prego colpiscilo Ok questo non era forte e basta E io sono molto stupido e non so mirare Mm, grazie per la corona Gentilissimo Io devo ancora capire queste corone a cosa servono Devo essere molto sincero ragazzi Vedo un cinghiale che sta in qualcuno Però ha cambiato idea so Sono confuso Ok sta lì un tizio Bello questo Uh! Ma sono troppo forte Vai Spider-Man di quartiere No se ci fossi riuscito sarebbe stato fighissimo. Però va bene. 777. Mamma mia, la gang signori. La gang, proprio lei. Ok, mi posso aggrappare? Non so se ha le strutture. Credo di sì. Credo che io mi possa proprio aggrappare alle strutture. Ok, sta salendo. Eh, il problema è che questo tipo può scappare se lo sparo. Quindi avviciniamoci un attimo. Mettiamolo in condizione che lui non possa andarsene. Dai, se me vede, se me vede. Non mi ha visto ancora. Ok. Ok, dobbiamo coglierlo di sorpresa, raga. Ok, mamma mia, mi ha fatto una laggata incredibile Mmm, hanno sparato, devo stare attento Prova a farmi cadere? No È scappato quello, dai Perché ho visto uno con le ragnatele che probabilmente era lui Ma strano, sì sì no, è scappato, è scappato Uno con le ragnatele Poco scusami. Posto. Però questo intanto l'ho fatto mettere in safe. Questo mi sono fatto raggiungere è diverso. Oh, stacce, fra. No, mamma mia, che panico. Questo mosello collega palese. dovrò farlo cadere, dai. Cadi. No, fra. Mi sa che è andata male. È stato un piacere. Come com è sopravvissuto? Secondo quale regola malata, questo tizio è sopravvissuto? Come ha fatto? Ah, è un uno contro uno. Ah, vabbè. No, però devo capito che sta sto tipo. Lo vedo, lo vedo, lo vedo. Eh, devo andare in safe. Dai, che tanto non mi prende mai con uh, Con la spider web. Non, non, cioè, non lo può fare fisicamente. Se, se ci riesce, cioè, si merita la vittoria, quindi, ciall. Ok, tanto sta qua. Sta sotto, sta sotto, ragazzi. A posto. Devo uscire per forza. Ma sta qua sotto, palese. Ma no, ma dai. Ma che cringe. No, fra credimi, non, non mi superi perché stanno le mie strutture qua sotto, quindi mi sa che ti è andata un po' male, dai, adesso è stato un piacere, fra. No, no, no, fortu mamma mia se fuck da pavo qui mi, mi ver, veramente spaccavo tutto. Vabbè, GG ragazzi, allora vittoria con la spiderweb fatta, provata ed è stata veramente molto, molto figa, GG. Vabbè <ride> ragazzi, insomma che dirvi, è stata una bella partitina, bella ciglia, mi raccomando lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Buonasera!